Eron, vieni fuori! Eron, hm. ma come hai fatto? Non puoi essere sparito, a meno che tu non sia... Un fantasma! Eh? Non è vero, tu... Oh, State lontani da me! Cosa? Ma che succede? Devo controllare l'energia omega L'oscurità Veramente oh. <ride> A me non sembra accogliente No dico vi sembra accogliente è Sul serio è tutto di roccia oh. oh. Eila C'è nessuno? Sempre più inquietante? Proprio non capisco. È l'ora di cena, dovrebbero essere tutti qui a fare scorpaccette di sloggo fritti. Yeah! Chi è stato? Cos'è stato? Dai, sta calmo, Aaron, sarà stato il vento. <susurra> <susurra> <susurra> wow, guarda, i cristalli mecha! Ma li abbiamo disattivati! Tutto questo? Com'è possibile? La torre di Darkor. La fortezza dell'oscurità. Voidus sta usando tutta l'energia che ha rubato per portare la propria torre su Gorm. Attenti, stanno per... Bene, esattamente chi non volevo vedere. Proprio così, mocciosetti. I Darkan sono tornati. Più forti e più potenti che mai. Non ci sconfiggerete mai. Lo abbiamo sempre fatto. Ma nonostante questo, voi continuate a tornare. Volevamo solo vedere i vostri ridicoli sorrisetti da gormiti Ed eliminarli dalle vostre facce Una volta per tutte Intrappolati in questo castello nel cuore della notte Nessun rumore, non un'anima, non promette per niente bene Perché? Pensi che sia stregato per caso? Shh! Non fare lo spiritoso Cosa? Tu dici a noi di non fare gli spiritosi? Questa sì che è bella dai, Aaron, tu credi davvero che esistano i fantasmi? Io? <ride> Ma certo che no! Stavo scherzando, scherzavo! Lo sapete, è più forte di me! <ride> oh, Cos'è stato? Avete sentito anche voi? Ragazzi? Aoki, ah, okay. Dove siete? Non è divertente? Io so fare gli scherzi, sono il re degli scherzi e questo scherzo non è divertente! Andate via! Ah! Dobbiamo solo andare a Darkor per battere Voidus. Mm? Potrebbe non essere necessario. Eh? Inchinatevi di fronte al vostro nuovo padrone. Gorman, ora è mia. <ride> Strano questi barili non c'erano prima. Huh? Wow. Perché mai lasciare l'ultimo slogan sul fondo di un vaso? Ci penso io, non mi piace lo spreco. Eh, eh, eh. Accidenti, non ci arrivo. Accidenti, mi servirebbe... Oh. Oh. Aaron, non è affatto divertente. Aaron. Non possono sentirti. Ora tocca a me chiedere aiuto. Per fortuna ho acquisito una grande alleata. Sarà lei a donarmi l'energia necessaria per sconfiggervi. È il mio guardiano personale. Ma di cosa sta parlando? Secondo me ha preso troppe botte in testa. Nessun guardiano unirebbe mai la sua forza con i Dark. L'energia Omega fonde le energie tutte insieme. Ah! Usale per rendermi ancora più potente. Concentrati, guardiano oscuro. Che razza di maledizione Omega è questa? Rubare energia è il mio, S ha assorbito i Dark! E non immaginavi che sarebbe stata Oki a farlo. È lei! Ma ha perso il controllo. Guardatele gli occhi. <laughs> Preparatevi ad essere annientati per sempre. Ah! Chi ha il terrore dei Morcogon? Ha! Io sono un ardente! Sono il Guardiano Supremo! Non c'è niente che possa spaventarmi! Ah! Ah! Ah! Ah! Riff, che cosa succede? Sono i Morcogon! Io non vedo niente! Ah! Hm? Oh, ciao piccolino! Guarda, Riff! Ah! No! Aspetta un attimo! Questo... questo è un Morcogon? È questo il mostro terribile che ti spaventa tanto?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 I rocciosi sanno leggere, a quanto pare. Hm? I fantasmi e gli spiriti di Gorm. Che coincidenza. Huh? Gormiti, potenza degli... Uh! Non hai via di scampo. Matey.